l'olio di semi o eventualmente lo strutto e il sale ed azioniamo il bimbi per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo stenderemo in una sfoglia da mezzo centimetro. Tagliamo l'impasto a strisce. e Poi tagliamo ancora di sbiego. Friggere in abbondante olio bollente fino a donatura. Gnocco fritto! Grazie e alla prossima ricetta!